di peperoncini e tabasco appunto cioè questo se te lo mangi Sai qual è il problema? Ma che cazzo che se dovessi prepararla per ogni cliente ci vorrebbe troppo tempo oh, beh fare. sì ma come stai mescolando l'insalata deve concentrarsi finitela ah, ah. oh! <ride> eh, nooo twitch pepi zero zero insalata.